E dunque la tecnologia funziona, in tutte, oggi funziona in tutti e due i versi. Da un lato garantisce la possibilità degli apparati istituzionali di controllare e acquisire informazioni sui cittadini, ma dall'altro consente al giornalismo investigativo, a attivisti che si avvalgono del diritto di accesso, ai whistleblower e ai broker di informazioni come Wikileaks, di eh, mettere, eh, di, di bucare, di, di, di rompere il muro del, eh, il muro del tecnocontrollo. Che cosa, qual è l'effetto di questa possibilità usando un termine anglosassone, di strike back eh, dei cittadini, o se volete qual è l'impatto delle tecnologie anche del controllo sulla gestione della sicurezza? Beh, da un, dal primo punto di vista è l'effetto farfalla. Non so se l'effetto farfalla sia reale, cioè atti totali da una parte del mondo provoca un tornado dall'altro lato, però sta di fatto che se per esempio guardate Uh, eventi tragici come la strage di, di Christchurch in Nuova Zelanda, bene l'autore di quella strage aveva scritto sui caricatori del suo fucile d'assalto il nome uh, di quel cittadino italiano che a sua volta aveva ucciso e ha sparato, non ucciso ma aveva sparato a degli extracomunitari uh, per vendicare un, ulteri, un altro omicidio che, che era stato fatto altrove. Dall'altro lato uh, e questo giustificherebbe appunto l'estensione delle forme di controllo, la radicalizzazione e la propaganda estremista eh, diventa molto più semplice da, eh, da organizzare, ma non per questo più facile da, eh, eh, da trovare. Un altro elemento destabilizzante che crea una necessità di controllo è eh, tutto ciò che afferisce alla galassia attivismo e cioè all'utilizzo politico delle tecnologie dell'informazione. Eh, ancora una volta vedete come la tecnologia eh, non abbia questa, eh, così, questa identificazione, questo posizionamento così, eh, così chiaro. Eh, serve per controllare, ma serve anche per eh, controllare i, i controllori. Questo è vero in modo particolare per quanto riguarda la radicalizzazione, ma soprattutto l'induzione di comportamenti eh, anti, antisociali. In passato il monopolio della tecnologia è quello che garantiva la superiorità dello Stato. Quando eh, in Giappone, durante il periodo della, rest della restaurazione Meiji, eh, eh, fu necessario occidentalizzare forzatamente quel paese, eh, la reazione eh, reazionaria di, eh, di, dei nobili che non si rassegnavano al, al cambiamento, venne gestita con un esercito di, eh, di fucilieri, di militari, quindi non di origini nobili, che magari non erano bravi a cavalcare, a usare la spada e a lanciare frecce eh, da, da un cavallo in corsa, ma usavano i moschetti, sapevano quello che era appena sufficiente per sparare con un moschetto e questo fu sufficiente appunto per affermare la supremazia militare. Del, eh, eh, del governo sui ribelli. Oggi dal punto di vista tecnologico non è più così, perché se andate a guardare appunto eh, questi 4-5 software e servizi, dei quali alcuni sicuramente vi saranno noti, capite bene che eh, non è più così facile eh, per, eh, per lo Stato eh, espandere i suoi... Eh, i suoi sensori, le sue sonde di controllo nei confronti di un cittadino che dovesse realmente decidere di eh, entrare in clandestinità o di creare un, eh, uno schermo sulle proprie attività. E questo crea un tema essenziale, che è quello della eh, criminalizzazione della conoscenza. Il, la presidenza Trump, in uno degli suoi ultimi atti, vietò, la possibilità di, di ingresso a accademici e studenti cinesi per evitare che eh, la, eh, le nozioni, la, la formazione tecnologica americana potesse venire esportata, con ciò riconoscendo il fatto che il controllo sulla conoscenza è eh, una componente geopolitica, è una, è una componente di... Eh, di eh, aggressione o, o se volete di, eh, di gestione del conflitto. Il che è abbastanza paradossale se considerate che l'industrializzazione degli Stati Uniti avviene proprio grazie a un atto di spionaggio industriale, perché gli americani si impadroniscono della tecnologia del vapore che poi dà origine alla eh, industria del cotone con tutto quello che si è portato dietro, eh, andando a rubare questi segreti all'Inghilterra, che per prima aveva sviluppato questa tecnologia e che puniva con la morte chi rivelasse i segreti tecnologici di, questa, di questo nuovo modo di, crea, di costruire macchine. Questo vi dimostra ancora una volta che la, il concetto di neutralità della tecnologia sono gli uomini, ma non sono, è ancora una volta una narrativa abbastanza ingenua perché le tecnologie nascono o vengono utilizzate con dei precisi scopi politici. Il dato di fatto quindi è che la tecnologia dell'informazione è a tutti gli effetti un equalizzatore eh, di forze perché la superiorità tecnologica non è più una esclusiva eh, dello, eh, dello Stato. Che cosa sta succedendo però adesso? Sta succedendo che la tecnologia dell'informazione ha nei fatti privatizzato eh, un potere che prima era, era pubblico. Ho citato solamente tre dei 1.000 fatti che pot avrei potuto indicare. Eh, la scelta eh, totalmente eh, autonoma e unilaterale di Facebook di chiudere 23 eh, pagine di, di attivisti politici, per cui le politiche, la, le politiche pubbliche non sono più nella definizione, nelle sole mani dello Stato. Ricordate il caso eh, Galileo, il Troyan di Stato, eh, ipocritamente poi scaricato una volta che ne è diventato pubblico, eh, pubblica l'esistenza. Le, e dunque, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che le politiche pubbliche di sicurezza e anche di controllo sono diventate tossicamente dipendenti dall'industria. E alla fine, che se il professore Perri avrà la, la cortesia di eh, invitarmi, magari in qualche altro contesto, eh, tema che tratterò eh, ex professo, c'è cioè l'invasione delle aziende delle multinazionali big tech, nella definizione dei contenuti del diritto. Questa campagna di Apple eh, che associa il concetto di privacy eh, alla, al, al, suo, al suo telefonino, eh, questo fatto è eh, di una gravità mostruosa, perché se voi guardate la pubblicità di questi, eh, che è agganciata a questo slogan. Vedete che eh, Apple ha deciso che il concetto di privacy equivale a that's none of your business, non sono fatti tuoi. Ma questo non è, questa è una delle possibili letture della, della privacy. Non necessariamente la più aggiornata, non, non necessariamente la più adatta, non necessariamente la più, eh, la più funzionale, però è quella che Apple ha imposto. Per cui la percezione comune di cosa sia la privacy è that's none of your business, non sono fatti tuoi. Allo stesso modo Apple ha tentato di, eh, di vendere, tra virgolette, eh, una nuova funzionalità di client side scanning che eh, l'avrete sentita questa cosa eh, che avrebbe perquisito in automatico iPhone e eh, e iPad alla ricerca di materiale pedopornografico con, con notifica a non si sa bene chi, credo addirittura un'associazione, nemmeno le forze di polizia, del risultato, con la scusa di proteggere i minori. Le proteste hanno fatto fare marcia indietro all'azienda, eh, all ma nello stesso tempo la Commissione europea sta parlando ancora una volta di fare client-side scanning e la notizia di qualche giorno fa è che l'Inghilterra, il governo inglese, ha... Assunto la multinazionale della pubblicità sacci, sacci per organizzare una campagna pubblicitaria e convincere gli inglesi che indebolire la criptografia per poter, eh, per poter proteggere i minori è una cosa buona. Quindi, come vedete, eh, il luogo della definizione dei diritti non è più il dibattito pubblico. Eh, riassunto o eh, organizzato in un'aula parlamentare e poi formalizzato in una legge, ma è una campagna pubblicitaria. Che cos'è un diritto? Lo decide un'agenzia di pubblicità, non più un, un Parlamento. Perché accade questo? Perché ci stiamo trovando in una condizione che alcuni studiosi di, eh, di scienze politiche chiamano neomedievalismo. Che cos'è il neomedievalismo? È una condizione nella quale L'ordine mondiale eh, scaturito all'indomani della pace di Westfalia nel 1648 eh, e che era basato sul concetto di Stato-Nazione, eh, viene sostituito da una condizione nel, nella quale le, le grandi multinazionali diventano degli interlocutori diretti dello Stato, degli Stati. E quindi si crea una situazione di, potere, di policentricità dei poteri eh, poteri che non hanno più bisogno di una investitura eh, politica o giuridica, ma che prendono, derivano il loro ruolo da condizioni di fatto. E quindi dobbiamo chiederci se sia ancora adeguata la narrativa che vuole appunto gli stati in una situazione di preminenza rispetto alle imprese, non importa quanto, eh, quanto grandi. E dunque se andiamo a declinare questa affermazione nel contesto della sicurezza nazionale, eh, vediamo che nei fatti, la sicurezza nazionale viene praticata a prescindere dalle leggi e anche se cerca di rispettare ipocritamente il rule of law applicando plausible deniability, scrivendo delle leggi praticamente incomprensibili, salvando le apparenze, si potrebbe dire, con un concetto ben noto alla, dalle, dalle nostre parti. E dunque nella sostanza ci troviamo di fronte al contrasto storico fra un approccio che era quello di eh, Ragnar Redbird, che è il, eh, lo pseudonimo di uno scrittore dell'autore di questo libro, Might is Right, eh, Il potere ha sempre ragione, libro disturbante e criticatissimo che teorizzava appunto la legge, eh, il primato della legge del più forte o il primato del più forte e basta, eh, contro la magna carta. Il punto è, esatto, icroda cioè, icxaltox, perché questo è il punto sul quale dobbiamo, eh, questo è il tema con il quale ci dobbiamo misurare e purtroppo non c'è mediazione su questo o eh, parteggiamo per il rule of law o, partigia, o partigia, parteggiamo per Ragnar Redberg, C'è poco da discutere. Uno potrebbe dire, sì certo, è assolutamente vero, infatti noi siamo per la magna carta, mentre invece i cattivi sono per, uh, per il potere che fa quello che vuole. Beh, se andate a guardare... Il modo in cui eh, Stati Uniti, Australia e anche molti paesi europei hanno collaborato per eh, smantellare il gruppo criminale Revil che, eh, che gestiva uno dei ransomware più eh, infettanti e che ha fatto più danni nel giro del, nel, in giro per il mondo, beh, qualche dubbio comincia a venire. Non entro nel merito, cercate le informazioni perché sono pubblicamente discutibili, sta di fatto che in quella che è, era un'indagine giudiziaria e quindi sottoposta al controllo della magistratura, a un certo punto entrano in gioco anche i militari americani. Cioè si trasforma un'operazione di, di polizia in un'operazione eh, a tutti gli effetti militare fatta in collaborazione con altri stati, non si sa bene in totale oscurità, non si sa se ci, sono state, se ci siano state ro rogatorie e via discorrendo, con degli arresti eseguiti sul territorio tant'è che anche Europol ha, fatto una, eh, ha avuto una parte in, questo, in, questo, in questa indagine. Bene, L'artificio tecnico che ha consentito il coinvolgimento dei militari americani è stato quello di dichiarare il caso Revil un caso di sicurezza nazionale, ancora una volta, e questo quindi ha consentito formalmente di poter coinvolgere le forze armate. Ma se e quando gli atti di questo processo semmai si celebrerà, diventeranno pubblici, probabilmente scopriremo una realtà estremamente diversa e non meno preoccupante. Perché quello che è successo durante questa indagine è che gli inquirenti non si sono limitati a fare indagini, ma hanno attivamente attaccato i server uh, dei, uh, dei criminali, li hanno uh, infettati a loro volta con uh, delle backdoor, hanno cancellato i loro dati, cioè hanno commesso quello che oggi va tanto di moda, cioè un atto di offensive security, andando al di là, per quanto riguarda l'ordinamento italiano, di qualsiasi limite che, eh, che è consentito ad un operatore sotto copertura nell'ambito di, di indagini giudiziarie. Ora, se guardiamo la questione sotto il profilo del, del fai la cosa giusta del do the right things, oppure come va di moda da un po' di tempo a questa parte in Italia del whatever it takes, beh, allora hanno fatto anche bene. Però, ancora una volta, dove, le, dove la mettiamo? Dove lo mettiamo il rule of law? Dove, dove mettiamo il rispetto delle norme? Se, se accettiamo che, eh, un, che un esecutivo possa compiere atti eh, ostili, eh, atti illeciti, nei confronti addirittura di cittadini in altre giurisdizioni che saranno criminali, ma comunque sono eh, all'interno di un'altra giurisdizione, beh, salta qualsiasi concetto di eh, funzione del, del diritto. E allora, forse due persone su tre le riconoscete, eh, quella più vecchia probabilmente no.